Quando viene l'empio viene anche il disprezzo e con la vergogna viene il disonore. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte di saggezza è un ruscello che scorre perenne. Non è bene avere per l'empio dei riguardi personali per fare torto al giusto nel giudizio. Le labbra dello stolto causano liti e la sua bocca attira percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua anima. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. I beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione. Prima della rovina, il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Chi risponde prima di aver ascoltato, mostra la sua follia e rimane confuso. Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? Il cuore dell'uomo intelligente, Acquista la scienza, e l'orecchio dei saggi la cerca. I regali che uno fa gli aprono la strada e gli danno accesso tra i grandi. Il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione, ma viene l'altra parte e lo mette alla prova. La sorte fa cessare le liti e decide fra i grandi. Un fratello offeso è più inespugnabile di una fortezza e le liti tra fratelli sono come le sbarre di un castello. Con il frutto della sua bocca, l'uomo sazia il corpo, si sazia con il frutto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Il povero parla supplicando, e il ricco risponde con durezza. Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello.